sisma è posto al centro Italia, dal primo giorno moltissimi pochi si sono i delegati volontariamente per cucinare nelle tende della produzione civile a favore dei propri volontari. Questa nuova serata solidale nasce a dell'entusiasmo, soprattutto perché vedrà pro protagonisti personalità, tra i quali alcuni onorevoli che si cimenteranno nella preparazione degli spaghetti alla barcaci cercando di dare un saggio della loro attività di cucina vediamo gli, gli che minuti minuti guardate il tempo, tempo. mangiate, io mangio, voi io mangio. allora io direi per lavorare secondo me mi mischiato male, tocca a me adesso la cucinata fatta bene io faccio ecco, eh, in fondo bisogna il piemontese che la è sicuramente Oggi siamo qui a cucinare la matriciana, ma prima di tutto a ricordare un luogo a matrice. Cosa simboleggia oggi dopo che è passato un po' di tempo dal terremoto? Beh Che le comunità italiane all'estero non si sono dimenticate della sofferenza, delle persone che sono state colpite, di questo territorio che è bellissimo e che naturalmente ha bisogno non solo di, essere di non essere dimenticato, ma ha bisogno di solidarietà concreta. Ecco perché una serata come questa naturalmente è un gesto simbolico, ma serve innanzitutto a dire che la concretezza della solidarietà è possibile poi siamo nella città, nella capitale europea, qui ci sono strumenti su cui stiamo lavorando proprio per, dare, per utilizzarli rispetto alla ricostruzione, nei vari settori della ricostruzione, il fondo di solidarietà è già stato attivato, adesso bisognerà quantificare bene i danni subiti per metterlo in moto e quella è una somma cospicua che naturalmente sarà utile proprio per avviare la fase di ricostruzione che come sappiamo e come tutti sanno sarà molto lunga, ecco perché la solidarietà non deve far dimenticare un territorio come la matrice, come le zone colpite, come arcuata, come... ma non è soltanto un fatto fisico, è anche un fatto morale, abbiamo bisogno di mettere in campo una politica che serva ai cittadini.